Significa che sono rimasto un po' male del riscontro che ha avuto la proposta di questa challenge, diversamente dalle persone che hanno risposto con tanto entusiasmo che vedrete fra poco, non tanto per non avermi detto di sì, quanto per non aver detto nulla. Ci sono state delle persone che molto educatamente mi hanno detto di no e io le ringrazio per la loro sincerità. Uh, non capisco onestamente questa paura, perché cioè, non mi ha fatto male a nessuno e oltretutto una volta che io vi ho chiamati non, è, non siete obbligati a tenere il mio numero ci sono state due persone che l'hanno tenuto volentieri, io le ringrazio però uh, non penso che ci saranno altri speciali a nonostante mi piaccia tantissimo, perché boh avete paura, non lo so uh, Un'altra cosa che volevo dire è che non sono riuscito a sottotitolare tutto il video perché a volte senza volerlo vi parlavo sopra <ride> quindi sottotit sottotitolerò soltanto alcune parti per dare la possibilità ai nostri amici stranieri di capire presa a poco di cosa stiamo parlando Buona visione Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Spero vivamente che questo video veda la luce perché il nuovo aggiornamento del programma ha deciso di farsi impazzire, di farmi, ma eh, ci tengo assolutamente a farlo perché siamo arrivati a 2000 iscritti yeah! e quindi a piccoli pezzi comincerò a fare le chiamate perché questo sarà lo speciale I call you, io ho già segnato il primo numero che voglio chiamare Chiamare per pure esigenze di orari corretto del, del cancelletto 31 cancelletto. Vediamo un po' se ci risponde e soprattutto se so ancora fare le chiamate in vivo voce, cioè in anonimo e viva voce nello stesso tempo. Canta Stefi, Stefi, mi senti? Sorridi sei su YouTube. Ciao YouTube, sono riuscito da un botto, come stai? Bene, tu? Che emozione, finalmente qualcuno mi chiama. <ride> ti capisco, a me è successo una volta sola, io bene, tu come stai? No, bene, intanto auguri finalmente per questo traguardo, 2.000 iscritti. Grazie, ti ringrazio, anzi no, sì, due volte no, in realtà, mi non una sola. Come? Perché hai 100.000 direttamente al milione parla. Ah, eh, grazie, no? è bellissimo Auguri, mm. ti ringrazio. Ero un attimo fuori qui, quindi non mi sento bene. Va bene, senti. Io ho deciso di fare un po' un tema per queste chiamate, altrimenti tu non sa so mai cosa dire. Avete possibilità di scegliere un video come premio per aver risposto. Oh, ho capito, devo scegliere quindi è un video che potrai fare tu. Sì. Vorrei che tu portassi di un in segreto. Bellissimo, segno assolutamente. Parole okay, magari eh, parola in segreto. Come? visto che tu ti posso anche consigliare il tema anche di segreto comunque. Sì, cioè, ecco, quello che ti stavo chiedendo. Visto che tu su Facebook pubblichi spesso eh, dei post sulle persone che ci provano con te, i disagi delle persone perverse. Quindi scrivere tipo perverso o perversa, cose di questo tipo. No, tipo gente maniaca, queste cose così. Qualcuno riceve in seguito da un maniaco Facebook, ti senduti quindi ne arrivare su web. Ok, dico. quindi parole inerenti al rimorchio sui social, in qualche modo. Eh, esattamente. Sì. Perfetto, ok. Eh, mi immagino, soprattutto se becchiamo la parola giusta nell'ora precisa quindi sì mi ricordavo ci provo adesso visto che ho una mezz'oretta di, di pace vediamo se mi risponde se no avevo preventivato siccome non siete tantissimi anche di riprovare eventualmente in ogni caso ci tenevo a partecipare ma più che altro per farti gli auguri veramente grazie io, se non ho visto il numero privato ho detto, ok ho capito chi Sì. Niente, io allora ti ringrazio per aver risposto, mi segno Ma assolutamente il video. Ancora tantissimi auguri. Ormai penso dopo l'estate perché sennò adesso non mi si fila nessuno, infatti pubblicherò ancora un po' e poi vado in vacanza, però ci sarà. Bello, tranquillo. Ci sarà sicuramente. Sarà benissimo. Ciao, buona giornata. Benissimo. Ciao, grazie, una buona giornata in a te. Ciao. Ciao. Ciao. Carina, ero emozionata. Questo video mi, sarà, mi sa che non sarà assolutamente sottotitolabile perché io poi non so parlare al telefono, parlo sopra e non me ne accorgo. Scusami, Stephy, che ti ho parlato sopra. Allora proviamo a chiamare Roberta. Pronto? Pronto, la volevamo informare che è stata messa a Hogwarts. Ah! <ride> Bene. Ciao Robo. Sono Roby. contento, sono contento. Ciao. Sei su YouTube ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì, anche se vabbè, basta bene. Sì. Dimmi tutto, hai domande da farmi? Sì, per, come premio per aver risposto hai la possibilità di scegliere un video. Un video? In che sì. senso? Che l'argomento lo scegli tu e lo faccio io. Beh, allora argomento, argomento Harry Potter, quantomeno, anche se non so, magari l'hai già fatto così, però è uno dei miei argomenti preferiti. Beh, alcuni li ho fatti, possiamo farne uno che non ho fatto. <ride> esatto, esatto. Tipo? Ma magari, eh, non lo so, magari poi dopo uh, valuteremo insieme, magari riparleremo. In questo momento mi, mi, mi prendo un po' la sprovvista. <ride> Beh, l'effetto sorpresa ci voleva anche sull'argomento, perché se no, poi se te l'aspettavi, insomma sarebbe... Eh no, certo, no, certo. Ok. Se, sicuramente hai fatto qualche, qualche videotag, mi sembra, forse qualcosa ho visto. Ho fatto sì, un, un videotag su animali fantastici esatto. e i dieci personaggi preferiti, che io mi ricordi così esatto. a memoria. Poi mi sa basta. Esatto, ma non so, qualcosa... Che... Cioè, ho sempre un videotag, però magari che vi è già fatti no, o qualcos'altro. Magari poi eventualmente ne riparleremo. Ok, ci sentiamo in privato e concordiamo allora. Yes. Ok. okay. <ride> grazie ah. della telefonata. Figurati, grazie a te per aver risposto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Pronto? Massimiliano? Chi sono? Ah, oh, sei tu, ho detto, ma chi è? Dico che mi chiama con un numero strato, è tutto a posto? Sì, tutto a posto, come stai tu, caro? Ah, io insomma abbastanza bene, ma non, non perfettamente. Io ho no. so i miei problemi e niente. Mm -hmm. insomma, così. È così oggi ho fatto il video visto con la nonna, sì. che ha voluto andare su YouTube. Adesso dataset... sei nel mio. Ecco così, poveretto o oh, io sono qui in casa con lei ascolta una cosa per il video <ride> che poi questo, questa la metterò eh, a que quelli che hanno risposto come piccolo premio diciamo hanno la possibilità di scegliere un video prossimo che girerò io qualsiasi sì. tipo l'importante è che io sia fattibile eh, mi dici che video vorresti vedere? che video vorrei vedere? si sì vecchi dici? No, è eh, un video che girerò dicendo come lo hai richiesto tu durante la sfida con gli unzo. Che video ti, pi... video ti piacerebbe vedere? Non lo so, non, <ride> su momento, così. non lo so, non lo so, non ho idea proprio. Guardando non i ti... mi... non mi fare i video spesa no no guardando tipo di video, i tipi di video che faccio di solito se c'è un argomento vorresti approfondirsi non lo so va bene caro fammi bene poi dopo ci sentiamo certo ora io me lo io memorizzo parlare, te lo dico te, se non posso non prenderla male perché non è che non voglio parlare capito? no vai tranquillo ci fa, possiamo dire che con mia sorella quando mi chiama Possiamo sì, chiacchierare ma, anche buona eventualmente buona. su WhatsApp oltre che a parole. Sì, Sì, sì, possibile su WhatsApp, non <ride> c'è problema, sì. Che magari ecco, non so, il telefono lei non mi vede dal telefono. Capito? Ok. Sì, ok, Ciao. ciao bello, e... è stato un piacere. Grazie della, della telefonata. sicurati, grazie andiamo. a te. Ciao, ciao, buona ciao. serata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Adesso proveremo a chiamare Grizzly perché mi ha dato un numero lavorativo e poi speriamo di riuscire a chiamare Jessica entro domenica perché io lunedì vorrei darvi il video. Pronto? Pronto cercavo un orso Grizzly. Oi. Ciao caro, ce l'ho fatta finalmente. No, no, come va? Bene, te? Allora, sei su YouTube? Sorridi? Mi fa molto piacere, innanzitutto sentire la tua voce e poi sapere che sono pure su YouTube. Eh sì, infatti metterò tipo una sovraimpressione invitando ad andare anche sul tuo canale. Questo sei libero di farlo o no, per me non c'è problema, non, uh, non chiedo mai a nessuno di spammarmi. Sì, sì, no, è una cosa che mi ma fa bene. piacere fare, soprattutto perché la maggior parte di quelli che ho chiamato sono youtuber, quindi se vi posso dare una domanda in questo senso mi fa piacere. Ma questo, come ripeto, fa mm. piacere anche a me, ma no? soprattutto mi fa piacere sentirti, sapere che sei libero e che quindi stai facendo questo bel giro di telefonate. Sì, infatti, cioè, piano piano ce la sto facendo. <ride> bene, bene. Ascolta, io ho pensato di fare un piccolo topic per queste chiamate così, per renderle un po' più simpatiche. Ah, per... Come premio per aver risposto avete possibilità di scegliere un video che io possa fare possibilmente da solo. L'argomento proprio super libero. Trattando il viaggio nel tempo, vuoi accogliere questo argomento e trattarlo anche tu? Può fare solo piacere, come avevamo già fatto con la collaborazione, parlando di, di, di visibilità. Così puoi anche cercare sì. un ponte sulle schede. Sì, volentieri. Interessante, va eh, bene, è stato un piacere sentirti. Nel canale di Drugo, iscrivetevi al suo canale eh, se state vedendo questo video per la prima volta perché è un grande ed è un carissimo amico. Grazie. E di nuovo a te grazie per avermi ospitato sul tuo canale e ci vediamo sicuramente alla prossima. Alla prossima, ciao caro pronto? ui! Ciao! Oh, ah! <ride> <ride> Porca miseria! Ciao! Ciao! Come stai? Ciao! Allora, no. eh, bene, dai, diciamo bene. Allora? Io è da ieri che posto immobile mi devo contro. Porca miseria! no, infatti io purtroppo ero.. Allora, la, diciamo che la prima non l'ho fatto in tempo. Invece la sera non c'ero proprio, stavo, stavo sotto il tre stavo salto, e ciao. Ah, ok. Oggi l'ho porta, se così non posso. posto. Ah, sì. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Allora. E io anche, non c'è male. Sì. Stasera vado a sentire la mia insegnante in concerto. Ascolta, sì. io per sì. questo sì. i con no, you ho è. pensato. Eh? eh? E di solito andiamo di note vocali. Devo allora, congratulazioni per le 2.0 iscritti, allora. Grazie. Vedi, eh, beh, terza guarda, bella cosa, dai. Ho pensato a un eh. tema per rendere queste chiamate un po' più personalizzate. Che pot eh. cioè, potete scegliere un video. Ah, davvero. Sì. Bello. cosa? <ride> Questa ma eh, sarebbe interessante il tema che sono tutti già parlato sul bullismo bullismo sì in effetti l'ho sempre accennato sarebbe l'occasione per approfondirlo questa volta sì, wow mi che fosse abbastanza <ride> okay. è andata un po', un po meglio eh, rispetto ad altre persone però insomma qualcosina è capitato poi dirò direttamente nel video Essere, essere, per questo bullismo non a caso perché comunque ultimamente sì, sì, no. è abbastanza a che fare va bene ce l'abbiamo fatta alla fine ma ah, sì, eh, no, mi piace che poi ieri ci testavo ieri mattina e dico, ma, boh, teatro, perché anche Stefano comunque non ha detto dico, ma guarda mi passa la segreteria lui cioè, non ci credevo perché cioè e perché, perché è una cosa così, non ho risposto, cioè, non ho risposto, capito? e invece adesso, eh, non lo dico che sono tutti i passi, ho, ho, ho tutti i problemi, non ho così, non ho risposto. sì, no, no, ma io infatti l'ho tolta per lo stesso motivo, perché anche io per tanti motivi non posso essere veloce molto spesso per cui mi dava no, eh, voia... eh, ma immaginavo, infatti, ah, quindi dico, la mia, un po' così, ecco eh, qua, non si riesce a contattare vabbè, dai l abbiamo okay. risolto comunque eh? abbiamo risolto comunque dico va bene claro, saluto <ride> saluto anche sì. lei grazie a te ok un abbraccio ricambiato ciao ciao ciao ciao è un nuovo giorno mi ero dimenticato di salutarvi come ovviamente avrete capito il video finisce qui se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere tanti nuovi video anche se tra un po andremo in pausa ma ritornerò e noi ci vediamo al prossimo ciao